Eccolo Avete presente quando avete un'idea brillante? Ecco, non si tratta di oggi Però sono sicuro che oggi vi farò divertire tantissimo Perché ho deciso, stamattina mi sono svegliato e ho detto Cosa facciamo oggi? Ma sì, facciamo decidere ai miei follower cosa devo mangiare Anzi, gli ingredienti per cucinare qualcosa che dovrò mangiare Un'idea brillante avete voi non per me, non per me no, Se mi mettesse a fuoco io sarei anche felice Ok, thank you very much Quindi ho fatto un tiktok dove chiedevo gli ingredienti Per cucinare qualcosa di mai visto Che io avrei ovviamente mangiato, assaggiato e provato per voi Ho deciso di fare una roba folle Oggi deciderete voi il mio pranzo Scrivetemi gli ingredienti 20 con più like verranno messi insieme per creare un piatto sublime Siate buoni, il video uscirà domani sul mio canale ho scelto i commenti con più mi piace Devo dire che vi siete sbizzarriti Non avete pensato al mio stomaco O al mio benessere O al fatto che io potessi svenire durante un video Non ci avete proprio pensato Però va bene? Ok Quindi oggi in breve Andrò al supermercato e comprerò quello che mi avete scritto voi nei commenti Lo cucineremo insieme E davanti a voi lo assaggerò Se questo video uscirà Vuol dire che sarò sopravvissuto a quello che mi avete fatto mangiare Se questo video non uscirà Probabilmente sarò in ospedale Comunque per chi non lo sapesse io sono Barbu ma non ho la barba e per chi non lo sapesse barbuto è sempre piaciuto ma penso lo sappiate tutti allora questi sono stati gli ingredienti più votati più commentati più like. -ati. quindi ora andremo al supermercato a prendere tutte queste cose poi torneremo qua e cucineremo il tutto ho paura io ve lo dico ho, ho letto i commenti ho paura ho paura va bene Coca Cola Tra l'altro ragazzi non uccidetemi Ma io vi giuro la Coca Cola non la bevo Non mi piace Maledetti voi ho preso anche la cipolla Che mi fa schifo Ma è stata gettonatissima Mozzarelle prese E questo tra l'altro io non mangio Mi fa schifo Nutella ce l'abbiamo Poi mi avete chiesto il succo all'ananas Ho deciso di farvi un regalo Dato che tanto morirò dopo questo pranzo Non solo è all'ananas ma anche al cocco Spesa fatta ora andiamo a casa a cucinare questa prelibatezza. <ride> Morirò. Eccolo! Sono appena tornato a casa, raga. Sto per cucinare quello che. non lo so, non, non avrà un nome questo piatto. Possiamo chiamarlo il piatto di barbuto sempre piaciuto. Possiamo chiamarlo così. Quindi: hashtag piatto barbuto sempre piaciuto, via. Via con i commenti. Ora vedrete un barbuto in cucina e non. Io vi dico non insultate Cioè se volete farlo fatelo Ma vi chiedo non insultatemi Perché quello che sto per andare a cucinare In realtà non esiste Perché l'avete inventato voi ok? Vi ricordo tra l'altro Magari non fatelo adesso fatelo a fine video Ma seguitemi su tutti i social Perché darò una notizia importante Cioè comunicherò Comunicherò una notizia importantissima Quindi seguitemi sui social Vi lascio sempre nel primo commento In descrizione E mi raccomando Se volete un pezzo di barbuto Sempre piaciuto per quest'estate Cliccate sempre nel link In descrizione nel primo commento Per il merch petà quello che è il più bello È il più bello È il più bello di, di tutto il mondo Ok? Perché lo dice il nome Barbuto sempre piaciuto Quindi, Allora dopo esattamente un quarto d'ora Che ho pubblicato il TikTok ci sono stati mille commenti E quello con più like È stato pasta con cipolle Ok Quindi <ride> Ho messo l'acqua a bollire per fare la pasta Lì c'è la pentolina con la cipollina qua Che tra poco metteremo a soffriggere Ovviamente io come ho detto mischierò gli ingredienti che avete commentato quindi oltre alla pasta con le cipolle Ci metteremo anche gli altri ingredienti con più mi piace perché pasta e cipolle sinceramente non è che Sia così particolare però logicamente io ho chiesto un ingrediente a testa e quelli con più like li mettevo assieme quindi così farò Ora aspettiamo che l'acqua si bolla Si bolla Acqua si bolla Eee. Ci vediamo tra poco Allora io era da una olvita che non taglia una cipolla perché come vi ho detto non, non, non mi piacciono le cipolle Io pensavo fosse una leggenda quella che quando tagli le cipolle ti metti a piangere Sto piangendo, sto piangendo tantissimo oh. In realtà mi sono versato dell'acqua addosso Oddio che brutto odore la cipolla ma per, perché mi volete così male? Allora la cipolla l'ho messa lì anche con pezzi grossi Penso anche di averla bruciata L'acqua sta bollendo Ok ho appena tolto il coperchio Oltre alla cipolla devo mettere la coca cola avete deciso La mozzarella e il ketchup Quindi la coca cola la metterò ora nell'acqua che sta bollendo La mozzarella e il ketchup e la cipolla dopo Maledetti Allora eh, ecco qua Non so cosa, cosa succederà però ok Oddio Oddio Quello che sto non lo so se è tanto... Cioè, boh, ok No, cioè non so cosa dire Il problema sapete qual è? Che quando faccio queste cose Cioè, sembro anche felice E questo è il problema Cioè, io non, non ho intenzione di mangiare quella roba E ci devo aggiungere ancora mozzarella e ketchup Però so che tu, dall'altra parte dello schermo Che stai guardando questo video Ti divertirai a vedermi soffrire Quindi, in qualche modo, penso sia questo Perché sennò ho qualche problema, cioè so di avere qualche problema però facciamo finta di niente questo è il piatto ragazzi a vederlo così sembra anche un piatto cioè comunque carino guardate come l'ho servito bello gourmet in realtà non so neanche cosa voglia dire gourmet e vi giuro posso assicurarvelo si sente più la coca cola che la cipolla questo penso sia un male ora qui abbiamo la nostra mozzarella ok ora abbiamo la nostra mozzarella tagliata <ride> le infileremo dentro Hola. e adesso manca solo il ketchup Ecco qua, tipo, cioè, potrebbe essere pomodoro. Allora, ah, giriamo un po' in modo tale che gli ingredienti si mischino. Ecco qua, ora, ora, ora, guardarlo, sembra proprio una merda. Allora, il primo piatto è servito a tavola, ma non è finita qua, purtroppo. Allora, come seconda cosa mi avete chiesto di mettere un'anguria con della Nutella e fin qua tutto bene. Il fatto è che mi avete chiesto di aggiungerci anche del succalano, se io essendo buono... L Ho preso l'ananas e cocco, così tanto per far schifo facciamo schifo. Quindi abbiamo qui la nostra anguria che ormai è protagonista dei nostri video, anche nello scorso abbiamo fatto un esperimento con l'anguria. Ci mettiamo su un chilo di Nutella, eee, ecco qua, anguria al cioccolato, che io credo di aver già mangiato, però non col succo all'ananas e cocco. Ecco allora, qua abbiamo la nostra anguria piena di Nutella. Nutella buona, devo dire. Dopodiché, aggiungiamo il nostro tocco. Ecco qua. Madonna. Ma puzza tantissimo sta roba. Oh mio Dio. Da. Bene. Ora è arrivato il momento di mangiare. Io vi sto odiando con... Madonna che puzza. Vi sto odiando dal profondo. Abbiamo qua i due piatti gourmet. Sembra che sull'anguria ci abbia cagato su Pepito. Ci siamo! 3 2 1 Oddio! Sto sudando da quanto fa schifo. Oddio! Proviamo la mozzarella. Che faccio questi video <ride> che schifo allora ragazzi io vi voglio un bene del mondo anche se dopo questo video in realtà no sinceramente ve lo dico <ride> Però ve lo dico sinceramente allora, cioè, io vorrei farvi vedere no voi ve lo mangereste mai questa roba commentate per favore ve lo mangereste mai so che a vederla sembra anche qualcosa di mistico ma c'è dentro il ketchup e la coca cola e la cipolla fritta che odio C'è la cipolla che poi io ho fatto fritta Voi ve la mangereste mai questa roba? Tocca al secondo Questo è il secondo ragazzi Questa anguria piena di cacca E succo d'ananas e cocco Ma questo è spaziale Questo è il pranzo del campione, ragazzi. Buon. Scusate, sto parlando con la bocca piena. Aspettate, ok, ci sono. Questo è il pranzo del campione, raga È buonissimo. Lo... Raga, ve lo consiglio. Buono. Ho parlato di nuovo con la bocca piena. Di nuovo. Buonissimo. Grazie, ragazzi, mi avete regalato una gioia su due. Bene. Spettacolo. Allora so benissimo di essere sporco di Cioè non lo sapevo me ne sono accorto adesso Che li sto riprendendo e quindi mi vedo Comunque vabbè eh, è così Volete fare uno screen volete prendermi ancora in giro Volete deridermi ancora Fatelo mi metto anche in posa guarda Ecco qua Allora raga questo è il video di oggi Spero vi sia piaciuto spero vi siate divertiti Io vi dico solo che nel prossimo video Se siete rimasti fin qua vuol dire che siete dei very fun E quindi vi dico Che nel prossimo video probabilmente Anzi sicuramente ci sarà il ritorno De Francesco e niño. Che lo so che lo aspettavate da tanto Ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica uscirà un nuovo video Cambiato orario, d'ora in poi uscirà a mezzogiorno Poi vabbè, se voi mi dite nei commenti No, fanno uscire le 18, capiremo Perché comunque la gente ha al mare, la gente esce Quindi è meglio pubblicarlo la mattina Ci vediamo tutte le sere in diretta sul canale Viola Già lo sapete, Seguitemi ovunque E mi raccomando, commentate con hashtag tag Nuovi iscritto, se sei un nuovo iscritto Perché ti darò il benvenuto Bella raga, spero vi siate divertiti Io adesso vado a, a star male in bagno dopo quella pasta ok ciao ciao belli